Speriamo che hai preso il coraggio di effettuare questo tipo di procedura chirurgica. Ci racconti brevemente Aurelio la tua esperienza e perché hai deciso di effettuare questo intervento. Eh perché l'età che ho, ho provato alcuni farmaci, non posso che posso vivere così. Eh, se questa è la strada giusta io la voglio percorrere così, io voglio fare una vita sessuale ottima. Senti, psicologicamente il deficit erettile, che cosa ti ha comportato? E ti porta, sei demoralizzato, stai sempre giù di morale, nervoso, stai con la partenza, con la moglie, stai, non stai in ottimi rapporti, stai, stai molto giù di morale. Che farmaci hai provato a prendere? Ho preso Chalis, Viagra, evictra, per curarti per un giorno di però